Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'insalata capricciosa. Il tempo di preparazione della ricetta è di 7 minuti circa. Gli ingredienti sono uova, sale, aceto, olio di semi e insalatine di verdure sotto aceto. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta mettiamo momentaneamente da parte l'insalatina di verdure sott'aceto. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale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 trasferiamole in una ciotola capiente, dopo aver posizionato la maionese in una ciotola capiente andiamo a riprendere l'insalatina di verdure sotto sottaceto che abbiamo sgocciolato e li ad amalgamare con la maionese. L'insalata capricciosa è pronta, vi consigliamo di tenerla in frigo per almeno una mezz'ora prima di servirla. Insalata capricciosa, grazie e alla prossima ricetta.